Grazie Presidente, la, eh, ringrazio la, prima di tutto l'assessore Lemmetti perché si tratta di un eh, provvedimento che Roma attendeva da tanto tempo, un provvedimento che mette ordine anche in ragione del mutamento normativo che c'è stato insomma, sul codice eh, dei, degli appalti e tutte anche le normative che sono eh, state adottate, l'ultimo regolamento risale a molti anni fa e da questo punto di vista oramai era completamente, se possiamo dire, disallineato con quello che erano le esigenze dell'amministrazione. Io vorrei, eh, vorrei anche ringraziare la, gli uffici che hanno lavorato perché come, come Commissione eh, abbiamo avuto l'opportunità, visto che all'interno del, del regolamento sulle sponsorizzazioni è, è prevista diciamo, una eh, disposizione legata, e poi insomma, magari ne parlerò velocemente dopo una disposizione legata proprio allo strumento del crowdfunding. Come sapete il crowdfunding è uno strumento diciamo, che consente la raccolta eh, di fondi attraverso la collettività per promuovere o comunque per raccogliere insomma, fondi per promuovere delle, delle iniziative o comunque delle, eh, delle attività. Eh, uno strumento tra l'altro molto utilizzato in altre amministrazioni che necessita ovviamente anche di una di un, di un supporto tecnologico e proprio su questo punto la Commissione che ho l'onore di presiedere ha, ha quindi vista l'opportunità abbiamo eh, trattato questo tema e introducendo un, presentando poi un emendamento che insomma va proprio nella direzione eh, di eh, garantire che lo strumento del crowdfunding possa avere diciamo una sua disciplina anche in relazione alla piattaforma tecnologica che dovrà poi essere adottata da Roma Capitale che possa eh, riguardare insomma eh, anche più ambiti e non solo quello legato alle sponsorizzazioni e quindi in particolare all'articolo 11 eh, di, di questo regolamento quindi io credo che con, questa, eh, con questo regolamento si stia facendo un grande passo in avanti anche eh, lo dico senza insomma essere eh, secondo me smentito anche dal punto di vista di attrazione di quelle che possono essere eh, sia investimenti ma anche insomma eh, risorse economiche e unirle ovviamente a quelle che poi sono delle esigenze della dell'amministrazione trovo importante anche il fatto che all'interno del regolamento eh, e questo sempre insomma con un focus legato al rapporto con i i municipi ci sia proprio una disposizione legata a, a questo e quindi per dare comunque l'opportunità ai municipi di, avere, eh, di utilizzare quindi questo strumento in modo uniforme su tutta Roma eh, Capitale. Quindi eh, credo che sia un passo, un passo importante che noi facciamo per eh, riordinare spesso, io Presidente l'ho chiamata una, eh, in tante insomma, iniziative che abbiamo portato avanti, in questa consigliatura una rivoluzione silenziosa cioè sono quelle piccole rivoluzioni di cui magari dopo averle approvate in aula non ne sentirete parlare sui giornali o ne sentirete parlare soltanto un giorno o due perché poi sono presi da altre informazioni, eppure anche questo è un altro piccolo tassello all'interno di, di un grande lavoro di riforma che stiamo, che secondo me, portando avanti da inizio consigliatura su tutti gli aspetti non solo regolamentari dell'assetto organizzativi ma anche economici dell'ente, non a caso l'approvazione nei termini eh, del legale di, eh, eh, grazie presidente.